Buongiorno a tutti. Nel corso di questo filmato vorrei farvi diventare tutti quanti dei power user di Internet, cioè gente che non si limita a semplicemente a navigare con le interfacce grafiche, ma che è in grado di capire dove è un sito, a che distanza è il sito, quanto tempo ci si mette ad andarlo a trovare e quanti salti si devono fare su Internet per arrivare a quel sito. Per usare Internet come power user dobbiamo usare specifici comandi che non si ritrovano nel normale uso in cui noi usiamo Windows, ma dobbiamo usare il computer un po' come si faceva una volta, con dei terminali alfanumerici come quello che avete visto nella copertina di questo filmato. Sono i terminali senza grafica e tramite questo si ha accesso alla, al cuore del computer, alla sua vera natura, attraverso una serie di comandi memorici che bisognava imparare a memoria. In questo caso noi useremo un paio di comandi specifici per l'esplorazione di internet. Il primo si chiama ping ed è un pacchetto speciale che è emesso da questo comando e che naviga in internet fino a raggiungere il sito eh, che vogliamo esplorare. Dopodiché questo sito ci torna indietro con un pong e il comando misura il tempo in millisecondi che è passato dal momento dell'emissione al momento del ritorno ci fa capire insomma quanto è lontano un sito su internet rispetto a noi. Il secondo comando invece si chiama traceroute ed è un comando che emette un pacchetto, però è che attraversa tutti i router e quindi fa dei salti, come si dice in gergo degli hops, dei salti che permettono di arrivare finalmente al sito obiettivo. Anche questo ci dice i tempi, però ci dice i tempi per ogni salto che fa. Quindi alla fine ci tira fuori il numero dei salti e il tempo per ogni salto. Anche questo è un indizio di come è lontano un sito da noi e quanto è lungo il cammino che noi dobbiamo percorrere per attraversare la rete. Tutto ciò funziona basandosi su due concetti che abbiamo spiegato nella presentazione, cioè il concetto di indirizzo IP, che è un po' come il nostro indirizzo di casa, ed è un numero composto da quattro gruppetti di altri numeri che identificano il numero della rete in internet come sapete internet è fatto da tante reti e quindi per una cosa dobbiamo identificare il numero della rete diciamo la via, eh? tanto per fare un parallelo con il nostro indirizzo e poi un altro numero che è il numero del sito all'interno di quella rete un po' come se fosse il nostro numero di casa, via Roma 27, tanto per capirci il secondo concetto invece è il concetto di nome e dominio. Eh, quando diciamo www.google.com intendiamo dire il server www all'interno della rete di google.com, del dominio google.com ed è un po' come se fosse il nostro nome e cognome. Questa è la parte mnemonica che serve a noi umani per ricordarci come si chiama un sito senza dover fare ricorso al suo indirizzo IP. Come dicevo dovremo fare uso di uno speciale terminale, di un speciale programma per andare nel cuore del computer in modo da poter emettere questi comandi. Su Windows c'è un programma che adesso attiveremo che si chiama Prompt dei Comandi e che permette appunto di scrivere dei comandi come si faceva una volta. Abbiamo attivato lo schermo, ora dobbiamo cercare questo programma da lanciare che si chiama Prompt dei Comandi. Potrei cercarlo qui nel solito menu dei programmi però non ne ho tanta voglia anche perché non so bene dove si è installato quindi vado qua nella barra di ricerca di Windows 10 e faccio prompt dei comandi, ve l'ha già trovato. A questo punto me lo ingrandisco per bene come vedete è una specie di schermo nero che è esattamente come se fosse lo schermo di un vecchio terminale. È caratterizzato da una piccola scritta all'inizio che serve al computer per dirmi che è vivo e che aspetta dei comandi a partire dal, da questo cursore che sta oscillando. Se io faccio invio lui mi dice sono ancora vivo, magnifico. Adesso a questo punto io posso, posso eh, evidentemente lanciare dei comandi. E cominciamo a lanciare il primo che ci interessa, che è il ping. Quindi scrivo ping su cosa? Su www.google.com Do invio e vediamo che succede. Allora lui manda quattro pacchetti, uno dopo l'altro, su google.com che risulta avere l'indirizzo IP 216.58.206.36. Ogni pacchetto è fatto di 32 byte di dati e Google mi ha risposto in la prima volta in 9 millisecondi, la seconda volta in 8 millisecondi, poi 9 millisecondi e 9 millisecondi. Direi che è un tempo di ping molto buono. Qua ci sono le statistiche generali. E mi dice ancora i tempi, minimo 8 millisecondi, massimo 9 millisecondi, medio 8 millisecondi. Bene, ma vogliamo vedere, ah, un'altra inter interessante informazione è questa: eh, il TTL, il time to, to live, è eh, il tempo, il numero di salti che lui avrebbe fatto su, su internet prima di buttare via il pacchetto. Questo per evitare che il pacchetto si veda a girare come un pazzo attraverso strade strane e continua a girare, quindi dopo un po' il pacchetto muore. Questo rientra nella politica generale di questo protocollo che dice che nessun pacchetto è sicuro di arrivare. Infatti che si perdono meno pacchetti è importante ma solo dal punto di vista del tipo di servizio che vogliamo realizzare. Ad esempio se abbiamo una videoconferenza non è tanto importante che si perdano i pacchetti, tanto uno manco se ne accorge. Se invece abbiamo un file transfer, un trasferimento di file, lo stiamo scaricando una fotografia, è molto importante che non si perda nessun pacchetto, altrimenti il file ci arriva corrotto. Conseguentemente ci sono dei protocolli di ordine superiore che usano un protocollo di base. Nel primo caso, nel caso dello streaming o delle videoconferenze, abbiamo un protocollo che si chiama UDP, mentre nel secondo caso abbiamo un protocollo che si chiama TCP. Transport, eh, Transport Control Protocol. La caratteristica del TCP, il Transport Control Protocol, è quella di aggiungere ad ogni pacchetto un contatore. In questa maniera chi riceve il, il flusso di dati può controllare i pacchetti che riceve, metterli in ordine nel caso che i pacchetti siano arrivati in disordine, cosa che può capitare su una rete come internet che ha tante strade e soprattutto in caso di numeri mancanti richiedere la trasmissione dello stesso pacchetto a chi gliel'ha inviato. Allora torno sul mio prompt dei comandi e vado qua a inserire il comando trace root su google su www.google.com per tracciare la rotta che mi porta a Fino al noto sito americano. Siamo partiti. Il primo, indirizzo, il primo router che mi risponde è quello di casa mia, 192.168.1.254. Poi mi rispondono una serie di router di Fastweb, con degli indirizzi che sono interni. Gli indirizzi che cominciano per 10, non sono indirizzi pubblici, quindi li possono vedere solo i computer che girano dentro la rete di Fastweb. Alla fine sono uscito da Fastware, sto percorrendo degli altri router che non so bene a cosa corrispondono, ma poi vedremo come fare a scoprirli. Siamo al decimo salto, undicesimo salto e abbiamo finito il tracciamento. Allora abbiamo visto che il comando Traceroute ha percorso un certo numero di salti per arrivare fino a Google e vediamo un attimo adesso di ricavare dagli indirizzi di IP chi sono gli amministratori delle reti quindi chi sono i fornitori dei servizi, i gestori delle reti che abbiamo attraversato. Per fare questo attivo il browser e vado su un sito particolare che è progettato apposta per questo scopo che si chiama Uhis che vuol dire proprio, di dimmi chi è. Eccoci qua, qua basta mettere dentro il nome e l'indirizzo IP e viene fuori l'amministratore di quel pezzo di rete, così sappiamo di chi sono i router. La dimostrazione che internet non ha un'unica amministrazione, non è come Telecom Italia, che è un'unica società, ma in realtà è una, un un puzzle di tante preti, di tanti amministratori che come unica regola che ci sono dati è di seguire dei protocolli comuni. E le reti parlano tra di loro tramite dei router e questo trace route ha eseguito esattamente il salto di router in router, quindi di, di rete in rete. Quindi cominciamo dalla fine, andiamo evidentemente su Google, se vi ricordate bene l'indirizzo era 216.58 206.36 quello che vado a vedere adesso è un record dei DNS che sono delle macchine che sono delle specie di pagine gialle che tengono tutte le informazioni relativi ai siti e per siti intendo anche i router quindi alle macchine che si scambiano pacchetti via internet qua vediamo subito che questo range di indirizzi da 0 a 255 appartengono tutti alla rete di Google. Poi c'è una serie di informazioni tecniche che vi risparmio. C'è scritto chi è l'organizzazione, e quindi è la Google, che indirizzo uh, sta a Mountain View in California, E eccetera, insomma, altre informazioni tecniche che adesso non ci interessano. Andiamo a vedere com'era l'indirizzo prima di arrivare a Google, qui qua siamo negli Stati Uniti, torniamo indietro verso Europa, 108.170.232.181, vediamo un po', sono curioso, allora siamo ancora in Google, quindi abbiamo fatto un salto all'interno della rete di Google. Google, quindi evidentemente oltre ad essere un fornitore di servizi è anche un amministratore di rete, c'è cioè una sua rete no? che probabilmente collega tutte le sue macchine e noi siamo entrati da questa porta la prima macchina che abbiamo trovato la rete di google infatti quella prima era 74.125.245.241 Ancora Google per bacco, non me l'aspettavo. Quindi qua veramente dimostra che Google ha una bella grossa rete, sempre al solito nome dell'organizzazione e così via. Quindi abbiamo passato due calcolatori di Google almeno prima di, prima di, di, di, di arrivare alla, alla nostra meta finale. Tra l'altro noto che Google ha più di una rete, perché quella di prima cominciava con 108, mentre questa comincia con 74. Andiamo ancora all'indirizzo precedente, 93.62.86.153. E qua siamo a Amsterdam, se non capisco male. Sì, eccolo qua. Quindi questo qua è un calcolatore della rete del RIPE che è un, una specie di consorzio di tutte le reti europee e che mantiene probabilmente il punto del salto verso gli Stati Uniti che è basato ad Amsterdam e quindi siamo tornati in Europa vediamo ancora quella prima questa cos'era 93 prima c'avevo un 62.101 Punto 124.13 Che è di nuovo il RIPE. Allora, la conclusione è questa: Fastweb con la sua rete eh, si collega alla rete del RIPE, che a sua volta fa il salto degli Stati Uniti, e si collega direttamente con la rete di Google. Questo dal punto di vista logico, dal punto di vista fisico ci sono stati tra i vari router, certo un, mi sembra un, un 15 salti, che sono dovuti al fatto che ogni organizzazione ha dentro di sé parecchie reti. Bene, con ciò ho finito, spero che la cosa vi sia interessata. Grazie a tutti.